Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Lego Harry Potter Stiamo per prendere il treno con questo tizio per andare verso la prossima missione Vai! Vediamo un po' dove ci porta Tra l'altro c'è anche quell'orologio lì interagibile di sopra E c'è anche un personaggio da sbloccare lassù Caricamento, perché è un gioco pesantissimo ovviamente Però perlomeno è bella l'immagine del caricamento, dai! Ok, stiamo tornando a casa Stiamo tornando da Weasley, stiamo andando a trovare appunto il signor Weasley, che okay, è la neve che viene creata dal basso, ok? Sì, è Natale. Eccoli qui. Va bene. Ed ecco anche Sirius. Ma poverino Ho anche creature. <ride> no Kreacher infame Ma scusa E eh niente bisogna trovare il modo di aprire la porta Allora Iniziamo così Ecco Poi così ho visto la prima cosa che. Ho fatto la prima cosa che ho visto, eh. Ecco. qua. Poi. Ok, questo è un livello vero e proprio, quindi. Abbiamo il mago autentico da fare. Ecco fatto, mettiamoci a farlo bene. Mettiamoci a prendere quante più monete possibili. Eccoci qui. Tac. Allora, questo è interagibile, eh? Sì? E infatti è 1 su 5, perfetto. Allora, i regali penso siano distruttibili, no? Sì, perfetto. Danno pochissime monete, ma qualcosa danno comunque. Andiamo a distruggere altra roba. Termina, magari si levasse le balle. E ecco qua. E siamo a 3 su 5. Poi. Abbiamo una torta lì, va bene. Qui abbiamo un altro. Quello qua. 4 su 5. Perfetto. E ne manca uno, è quello lì sopra. Non è quello, ah, è questo qui allora, credo. 5 su 5, perfetto. E abbiamo sbloccato Ron, no, Arthur Weasley, beh, giustamente. Il buon Arthur. Ok, quindi abbiamo tutte le decorazioni ora qui in casa Ok, possiamo colpire tutte le sedie Buono Così guadagniamo anche un po' di spazio in giro Perfetto Ecco qua E il pollo cosa fa? Oh, va bene Ok Abbiamo un po' di soldi ora. Vai con la torta. Mettiamola qui. E ora possiamo passare. Sì. Vai. Questi ah, li possiamo distruggere. No. Andiamo allora. Ecco Creecher. E ci blocca il passaggio. Ok però intanto facciamo così poi il cappello la luce possiamo colpire quella infatti. Cioè, banalmente cioè. ok qui non possiamo passare ci serve un mago forte un personaggio forte ok andiamo su allora i palloncini si possono colpire secondo voi troppo tardi non lo sapremo mai queste sono teste di elfo? Oddio Creepy Possiamo riscendere? Sì. I palloncini li possiamo colpire? Sì Piccolo taglio E continuiamo subito Abbiamo appena fatto esplodere i palloncini Mentre qui possiamo fare questo Ecco fatto E questo Perfetto Abbiamo aperto le antine E proseguiamo Andiamo su questa volta Eccoci qui Allora dobbiamo aprire questa porta Molto probabilmente eh. Qui possiamo innanzitutto fare così Ok, prendere un pochettino di soldi, anche se non abbiamo preso quasi nulla. Allora, poi di qua non possiamo passare. Di qui possiamo far così, li possiamo accendere, perfetto. Ecco, non posso scendere troppo, altrimenti tornerei giù. Allora, vingardium leviosa qui. Uno su tre, perfetto. Raddrizziamole. Dai, non posso. Che cacchio? Cos'è sto bug? Ah, ok, perché devo raddrizzare loro. Perfetto. Ok, ha chiuso la chiave dentro per la libreria e lei non fa passare nessuno? Possiamo chiudere... Ah la... ok, qualcuno deve passare però, no? Appunto. Il mantello dell'invisibilità di Harry, grazie. Allora, mantello dell'invisibilità dell'invisibilità, dove va? Ecco qua. Poi, ce lo leviamo. E qui possiamo fare così. Ma dai, ma sei proprio stronzo, Harry. Allora... Vai, mantello dell'invisibilità Poi Fammi prendere il Wingardium Leviosa, no? Cioè, ce la fai? Vabbè, raddrizziamo quello nel frattempo Ma non mi interessa, a dire la verità Voglio fare altro io qui Voglio poter no, Vedete che non va? Forse cambiando personaggio, ok Dai devo... Ah, devo... devo colpire quello Ok, posso distruggerlo Stesso problema che ho avuto l'altra volta Vedo un lucchetto Penso che non si possa aprire Senza l'incantesimo adatto E invece Ecco qua Chiusa Perfetto Allora questo non si può aprire Ermione è tutto tuo qui Vai Ok così Perfetto Tac tac tac Ed ecco la chiave portarla giù e possiamo metterla qui vai apriti salve cosa ha preparato questa volta creature per noi ok c'è serious incazzatissimo è creature guardalo infame Che poi fa tutto il contrito, guardalo lì oh, guarda che stronzo Ma scusa Va bene Ok Deve ricostruire il L'albero genealogico Ok, allora Vediamo un po' cosa si può fare qui Tra l'altro siamo ancora indietrissimo con il livello di mago autentico, eh Innanzitutto con Harry possiamo fare questo: rosso, verde, giallo e blu. Perfetto. Così. E uno ce l'abbiamo. Vai. Poi. Questo lo raddrizziamo, che dite? Intanto eh? facciamo così. E otteniamo anche questo. Tac. Poi questo lo raddrizziamo. Vai. Adesso 3, perfetto. Stemma della casa. Quello lo possiamo aprire. E c'è dentro l'altro pezzo. Abbiamo fatto tutto qui? Tutto quello che potevamo fare? E eh, lì no, vedi? Qualcosina qui c'è. Sirius può scavare quando si trasforma in felpato. Ma lui può trasformarsi? Sì. Oh, bello. Vai, scava. Ok, e tu puoi andare qui. Immagino, no? What? Vai, tac, tac e tac. Tac, perfetto. Manca ancora qualcos'altro, però. Innanzitutto, vorrei entrare qui, ma non posso. Posso interagire con questo quadro? Non credo. Però posso salutare da qui, no? Tipo te. Vai un attimo qui, un secondo. Posso salutare lui. Ok, sì. Vediamo cosa mi fa. Fa qualcosa? No, non mi fai nulla. Ah, mi ha tolto il tappetolo qui, però non possiamo comunque interagire. Mi serve il ridotto. Perfetto. Dovremmo aver fatto, no? Sì. Tac. Credo sia tutto giusto, no? Manca ancora qualcosa? Posso interagire ora qui? Eh? È strano. Non posso colpirlo, questo. Ah c'era ancora qualcosina da distruggere, va bene, come questo, ok. Oh. Mi sembra che abbiamo fatto tutto. Ah, lui ce l'ha bombarda, ok. Tu bombarda ce l'ha, di nuovo che... Le cose ogni volta, vai, entriamo. Andiamo qui sotto. Tac. Poi oh, il ragno. No, possiamo fare bombarda, perfetto. Ecco qua. Tac. Tac. Ecco qui. Possiamo anche scendere qui. Vediamo un po' cosa c'è qui dietro. Un bel po' di soldi ci sono. Spero l'abbiamo già fatto. Qui serve di Findo. Vai. Tac. Perfetto. E possiamo costruire qualcosa. Vediamo un po' cosa. Ok. Una discoteca per fantasmi. Va bene. L'importante è che mi dia dei soldi. Ecco qua. Possiamo passare di qui. Possiamo intanto prenderci questa moneta blu. Ecco qua. Altro stemma. Perfetto. Quelle cavi sono distruttibili? No, nessuno. A questo punto andiamo da questa parte. Quel ragno lo possiamo prendere in qualche modo? o No. E abbiamo salvato. Studente in difficoltà, va bene, ok. In casa di Sirius, tra l'altro, mm. non è molto legale quello che è successo qui, eh. Ma per niente proprio. Allora torniamo su. E qui manca ancora da fare qualcosa, però, eh, eh non... non ne siamo usciti, ok, vediamo se. L'ordine, cioè, il colore in realtà era questo, eh. Perché magari sono io che l'ho visto male, sono scemo io. Può Ok, sono scemo io. Può darsi che qui abbiate visto un taglio, perché ci sono stato un po', dato che non avevo visto i colori dei, delle tessere. Quindi ero lì a provare tipo tutte le combinazioni A non capire perché non andasse mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Uh. Già finito? Uh. Com'è ecco mm. la Trix? Questa scena presa paro paro dal film eh, Uguale Livello completato quindi non abbiamo preso Il mago autentico Ci mancava troppa roba Però abbiamo preso due stemmi dalla casa che vabbè. Arthur Weasley è Sbloccato Mago autentico 52% Bassissimo Credo che sia la percentuale più bassa che abbiamo mai fatto in pericolo salvato perlomeno abbiamo preso un battoncino d'oro in più ecco continuiamo la storia Beh, questo filmato era di vitale importanza eh? cioè non avremmo capito nulla senza quello però adesso possiamo fare lo conosce adesso Harry Leggidimense? No, non lo conosce ancora. Ok, andiamo qui allora. Seguiamo il fantasma. Qui abbiamo già fatto tutto quello che bisognava fare. Da questa parte però non ancora tutto. Vabbè, qui sì in realtà. Um, Neville? Dai, crea questa stanza delle necessità per noi, grazie. Ok, devo colpirla con un incantesimo, perfetto. Mm -hmm. E Neville giustamente è preoccupato per Bellatrix. Mm -hmm. Ok, il momento in cui si nel Patronus qui sarà il momento in cui verranno scoperti da l'Ambridge allora, no? Selezione Aspecto Patronum e premix per lanciarlo. Ok. Allora, intanto qui abbiamo un Lumos. Fatto. Oh, non è servito molto questo, però servirà l'Expecto Patronum, immagino, no? Ok Creiamo qui questa cosa Intanto che probabilmente sarà l'ultima volta Che verremo nella stanza delle necessità A meno che non facciano un livello nel settimo Credo Possono farlo quando Quando c'è il demonio e brucia tutto Vai Perfetto patronu. Via Vole, Fuori uno Ok ora siamo con l'una quindi vai. Tac. Perfetto. Ora tocca a Ron. Giustamente loro stanno imparando l'Expecto Patronum adesso perché non possono fare molto altro. Quindi sa leggere? No, non sa leggere. Ok, allora rimettiamo a posto i libri qui. Ok, poi li buttiamo giù, va bene. Allora Non possiamo rompere quello E qui Grattastinky non può passare Quindi bisogna cercare un altro Dov'è? Eccolo lì Prendiamo quello Vai Perfetto Ora tocca a Ermione il mio ne può leggere, quindi vai qui Perfetto Tac E costruisci subito qualcosa E eh, si costruisce letteralmente Il manichino da sola, immagino, sì Credo Non ancora, allora Vai Devo saldarci sopra, sì Eccolo il manichino, sì, punto. Perfetto. E aspetto patronum. ed ora tocca Ron. Però ci fanno usare ancora Armione perché dovremmo entrare qui, immagino, no? Ah no, ok, non bisogna entrarci con Gratastinchi. O forse sì, sì, bisogna entrarci comunque con, con grattastinche Vai Ecco fatto, prendi tutte queste cose Raddrizza quello E prendi la chiave Airona è tutta tua la chiave Mettila qui Gira Ho fatto Attacca ed ecco il dissenatore, tac. Incanto Patronus sbloccato per tutti, non solo per Henry. Che già lo conosceva. Matoncini d'oro 30 su 200, buono. Ed eccoli qui che si divertono tutti. Ed ecco che arriva la Umbridge Questa musica molto probabilmente mi farà prendere il copyright anche in questo video. Che, che gesto sta facendo Silente? Ma scusatemi. Silente impazzito totale. Ok, e ci ritroviamo qui. Allora. Ma non possiamo leggere. Eh. No, niente. Possiamo comunque leggere la mentory. Um, vediamo dove dobbiamo andare qui sotto. Proseguiamo allora. Ecco qui. Seguiamo il Phantasmon. Ok, poi dove vai da questa parte? Andiamo. Perfetto. E qui avevamo già fatto tutto. Abbiamo però degli, degli ingranaggi rossi qui? No, non penso che però siano cose da colpire con il no. Infatti. Proseguiamo. Okay, non stiamo andando più verso il campo da Quidditch Anche perché Negli anni 5, 6, 7 C'è stato poco tempo per il Quidditch Giustamente Oh oh Altra missione Nella foresta per vita andiamo a trovare Grop. Guarda come sono incazzati i centauri Cosa Vuole fare Agrid? In se questa è una nuova missione, soprattutto non è una nuova missione. Perfetto. Allora, lo facciamo direttamente in questo video. Agrid, forza, tira via. Sto coso, bravo. Poi questo lo colpisci, grande. Emo, ferri perché questo non si può colpire? Perché okay, ci servono altri pezzi, evidentemente, che sono qui in giro. Eh, colpendo questi fiori magari facendo così Stop. cerchiamo cerchiamo abbiamo da scavare lì con grattastinchie. quindi direi di farlo senza ulteriori indugi vai scava scava perfetto ed ora abbiamo, credo, modo di usare questo coso, no? Vai. Da qualche parte dovrei, dovrei pure fare qualcosa qui, qui, qui, Ok. Poi dobbiamo colpire questo? Sì. E... Questa ora serve a qualcosa, magari, eh? Vero proprio, non ho capito perché abbiamo fatto questa cosa, comunque. E continuo a non capire a cosa serve a tutto questo coso. Anche perché non possiamo saltarci sopra, quindi... Boh. fiore era strano che non si possa colpire, però? Ah, c'è il... coso sopra che dobbiamo colpire. Um, proviamo con questo. Bisogna, bisogna riuscire a colpire il... il pipistrello. Ok. Ora possiamo costruire il fiore lì e possiamo andare su. Ole, ce l'abbiamo fatta. Ok, poi. Ah, stanno portando la Ambridge. Ah, non era Hermione, era la. Um no, è Hermione. Ok. Lui lì sta facendo vedere dove è Gropp. Oddio. Giustamente è legato. Un bel difendo lì e tagliamo la corda. Ma che cacchio sta facendo? <ride> Va bene. Dobbiamo creare degli strumenti? Ok, dobbiamo cercare degli strumenti musicali. Allora, vediamo un po' dove possono essere. Eh? Queste papere. Oh, va bene Allora qui Possiamo fare qualcosa Sì ha fatto oh, Va bene Vai Crepa Ma a cosa serve Questa roba? A ah, niente Ok qualcuno che balla Insieme a lui Va bene A noi però servono degli strumenti musicali Cosa sta facendo questa carriola? Va bene, io non. non oh, va bene. Ok, lui vuole la tromba, per lasciare andare Ermione. E dove la trovi la tromba? Quella paperella di doro che non, me, non mi convince. E questa. E questa? Pala, cava, buono. E Non è servito a niente di nuovo. La tromba sarà qui dentro? Ah, ecco fatto, appunto. Era qui dentro. Vai, bravo. Ora lancia il per favore. Ora vuole la paperella? Sì. Vai. E possiamo dargliela, alla paperella. Ecco qua. Perché sta parlando come paperino tra l'altro? Ok, ora vuole la fisarmonica. Andy. Ok, dovrebbe andare bene questa, no? Vai. Perfetto, amico di Grop. Va bene, era un po' come Testral, sbloccali. Non so quanto possa servire questa cosa, però va bene. Oh, sei incazzato il armione, eh? si mette a giocare con il suo campanello. Ma secondo voi Gropp si è innamorato di Ermione? Eh? Ok. Va bene, a questo punto, prima di seguire di nuovo il fantasma, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questi eh, di questo livello che abbiamo fatto in Lego e Harry Potter e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glacier Sphere. È tutto. Al prossimo video.